Benvenuti a questo nuovo appuntamento di informazione fiscale per fare il punto sulle scadenze fiscali del mese di aprile 2023. Il mese si apre l'11 aprile con i contributi dovuti dai datori di lavoro domestici per colfe e badanti. Il periodo di riferimento è il primo trimestre dell'anno in corso. Nella stessa data è in scadenza la domanda per l'accesso alla ripartizione della quota del 5 per 1000 dell'IRPEF. Il termine interessa gli enti del terzo settore, le ONLUS e le associazioni sportive dilettantistiche. Il 17 aprile 2023 sono in programma gli adempimenti periodici IRPEF, IVA e contributi INPS per i sostituti d'imposta. Il versamento IRPEF riguarda le ritenute alla fonte operate su redditi di lavoro dipendente assimilati corrisposti nel mese precedente. Oltre alle ritenute il sostituto d'imposta deve versare anche le addizionali comunali e regionali redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente, provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza corrisposte nel mese precedente. Entro lo stesso termine dovranno essere versati i contributi dovuti dai datori di lavoro per le retribuzioni relative al mese di marzo. Sono infine chiamati alla Cassa i contribuenti con liquidazione IVA mensile, i quali dovranno versare l'imposta dovuta per il mese precedente. Il 26 aprile in calendario ha anche l'invio degli elenchi Intrastat che interessa sia gli operatori intracomunitari con obbligo mensile sia quelli con obbligo trimestrale. Dovranno essere trasmessi gli elenchi riepilogativi delle cessioni e prestazioni di servizi resi nei confronti di altri soggetti UE. Il 30 aprile è l'ultimo giorno utile per presentare la domanda per la rottamazione Quater. La richiesta di definizione agevolata può essere inviata per i debiti contenuti nei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Si dovranno seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate e riscossione. Infine due termini sono rinviati dal 30 aprile al 2 maggio. La scadenza per la presentazione della domanda di esenzione dal pagamento del canone RAI 2023 per gli anziani con redditi bassi